Ora è 7:26, non ci crederete mai, ma sono già pronto a partire. La bici è carica, l'area della tenda è stata svuotata e ripulita, perché mi raccomando ogni volta che bivaccate dovete sempre lasciare in ordine, pulito e magari anche più pulito di come l'avete trovato. Se trovate cartacce raccoglietele nella vostra immondizia e portatele via. Il sole è spuntato e quindi è ora di mettersi a pedalare e recuperare i chilometri persi ieri. Buona giornata a tutti. Ho da poco fatto una sosta a Castel Goffredo dove mi sono fermato al bar eden per far colazione e appena mi sono fermato tutti gli avventori del bar, i vari locals, si sono incuriositi, hanno cominciato a farmi domande su dove andassi, da dove arrivassi e di dove fossi tutti essi, essi. Inizialmente con un approccio in inglese perché penso che nell'immaginario comune i cicloviaggiatori siano più stranieri che italiani soprattutto nel periodo di settembre come adesso e comunque sono stati simpaticissimi mi hanno fatto morire da ridere e sono stato lì volentieri infatti ho allungato un po' più la mia pausa giusto per fare qualche chiacchiera in più con loro perciò li ringrazio per avermi tenuto un po' compagnia e, e niente Continua a pedalare, si pedala, si pedala. So benissimo che non si fa, ma questa qui che vedete... È palesemente una vigna abbandonata, quindi c'è un sacco di uva per terra, mele per terra, quindi non penso che nessuno la raccolga, perciò guardate qua. Mi son fregato un grappolo per il pranzo. Andrò all'inferno? Anche oggi siamo giunti alla pausa pranzo meritata, mi sono preso solo un'insalata di orzo e farro della Lidl, costava poco in offerta, 1,39 euro mi pare, quindi mangio questa, un po' di frutta, l'uva che ho fregato prima e poi vado a visitare Cremona e riparto, quindi buona pranzo. Ragazzi vi faccio vedere quanto è curata la ciclabile uscendo da Cremona Eccola lì Bella vero? Un po' di manutenzione eh? Cremonesi Porca miseria per l'ennesima volta un sentito grazie a Komut che fa fare strade secondarie e lì sono piacevoli ho conto fare strade secondarie ho conto e fare queste strade di campagna in mezzo ai campi proprio piacevoli eh ma parecchio di sestate porca miseria va bene Pedala Giappino, pedala Game on O game over tra poco Mi sa game over perché qua La strada sembra finire Comod comut Questa volta hai toppato di brutto? Guardate un po' Mannaggia E mo Andiamo a vedere sopra Oh si sì si esce si esce forse si esce porca miseria porca miseria con una mano vabbè era solo quel pezzetto andiamo avanti pedala giampino pedala pizzichettone 4 km e mezzo ore 18 e 18 ho fatto 105 km quindi direi che basta ho trovato un posto tenda che può essere buono anche se Proprio qua dietro passa la ciclabile, quindi non sono super imboscato, ma tanto la tenda la monterò una volta che farà buio, perché là dietro, ora vi faccio vedere, c'è un tavolo in legno con le panche dove mi metterò, cucinerò, mangerò e aspetterò il tramonto per montarmi la tenda e domattina alle 6 si smonta tutto e si parte e si fanno gli ultimi 130 km per tornare a Vercelli me li sparo tutti domani per forza e torno a casa, buonanotte a tutti ed ecco voi il mio fantastico ristorante di lusso per questa sera un tavolino a bordo della ciclabile, comodo, utile, pratico e, e buon appetito ho fame, mi faccio da mangiare, basta di cazzate, ciao, a dopo mentre mangio e cucino vi dico solo che sono arrivato a Castiglione d'Adda mi sono dimenticato di dirvelo prima forse si mangia famissima